Max Biaggi ha una nuova fidanzata dopo Bianca Zei? Eleonora, Pedrone e Tommy Vee si sono lasciati. Max Biaggi, Bianca Zei, Eleonora, Pedrone e Tommy Vee, gli ultimi gossip sui quattro. Max Biaggi ha già voltato pagina dopo l'addio a Bianca Zei. Secondo quanto fa sapere il settimanale chi, il pilota, avrebbe festeggiato il capodanno con un'altra donna. Un'amica speciale, come l'avrebbe definita il diretto interessato, che però secondo i ben informati sarebbe qualcosa in più. Di chi si tratta? Per il momento non ci è dato saperlo, ma chissà che Max non venga allo scoperto nei prossimi mesi. Mesi durante i quali l'ex fidanzata Bianca sarà all'oscuro di tutto, la cantante sta infatti partendo per l'Isola dei Famosi, che inizierà ufficialmente lunedì 22 gennaio, e resterà ignara di quello che potrebbe accadere nella vita privata di Biaggi. Che, come ricorderete. Ha lasciato all'improvviso l'artista di origini sarde dopo che la ragazza gli è rimasto accanto in seguito all'incidente in pista avvenuto la scorsa estate. Bianca Zey pronta a dimenticare Max sull'isola dei famosi. Parteciperò all'isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio. Ho voglia di farlo e ho voglia di mettermi a nudo con la mia persona, senza trucco, senza guardare la telecamera, ho voglia di far conoscere delle cose di me che conoscono in pochi». Il mio lato umano Bianca Azei ha scritto prima di partire per l'Honduras. Per l'interprete si tratta del secondo programma tv al quale partecipa, in passato si è messa in gioco con le imitazioni a tale quale show. Eleonora Pedron, addio a Tommy V del grande fratello. Intanto pure Leonora Pedrone è tornata di nuovo single. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha rivelato che è già finita la storia con il day I Tommy V, conosciuto ai più per la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. L'ex Miss Italia si è concessa una vacanza a New York per dimenticare l'ennesima delusione sentimentale.